ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti veloci al cioccolato il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono cioccolato fondente farina zucchero burro uova e lievito per dolci diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo lo zucchero, la farina, l'uovo,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 Il composto è pronto, adesso formeremo i biscotti. Su un piattino posizioniamo dello zucchero semolato, ci aiuteremo anche con una forchetta. Prendiamo una parte del composto, andiamo a formare una pallina. La posizioniamo sullo zucchero e la schiacciamo con i rebbi di una forchetta Vedete lo zucchero nella parte sotto del biscotto e li posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno proseguiamo così per tutto il resto del composto una volta formati tutti i biscotti li cuoceremo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti. I biscotti una volta cotti risulteranno leggermente morbidi, la consistenza giusta si raggiungerà al momento in cui il biscotto si sarà raffreddato. Andiamo a cuocerli. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servirli. biscotti veloci al cioccolato grazie e alla prossima ricetta